Siamo abituati a vedere gli aerei con scia al seguito, evanescente o persistente, e ci raccontano si tratti di condensazione. Negli anni 60, 70 e 80, invece, il fenomeno della condensazione, da raro quale è, non l'abbiamo praticamente mai visto. Per sincerarsene, basta cercare nelle proprie vecchie fotografie o nei vecchi filmini Super 8 l'immagine del cielo. Non troveremo una scia. Non troveremo neanche aerei che solcano il cielo. In quegli anni, gli aerei si vedevano solo nei pressi di un aeroporto. In quota sono pressoché invisibili. Nessun dizionario o enciclopedia, per quanto prestigioso, riporta il lemma scia di condensazione, prima degli anni 90. Per oltre un trentennio di aviazione jet, le uniche scie sono state quelle delle navi. Oggi, invece, Vediamo centinaia di aerei solcare il cielo con scie corte oppure lunghe e persistenti, che poi si allargano in fasce che avversano o impediscono la formazione dei cumuli. Queste sono scie chimiche igroscopiche. Lasciano un cielo offuscato, chiamato con un neologismo inventato all'uopo. Innoque velature creano un'alta pressione artificiale e la pioggia diventa un ricordo per lunghi periodi. Questi aerei intersecano e tappezzano tutto il cielo. Possiamo credere di trovarci in una zona trafficata, ma spostandoci di 50 km, poi ancora di altri 50 km. Cambiando città o regione, vediamo come il territorio viene coperto sistematicamente. Gli aerei sono visibili nei dettagli, motori, coda, colori sulla carlinga. Ne sentiamo il rombo anche in casa, giorno e notte. Il suono di un aereo da 10.000 metri. Non può essere vita. Gli aerei presentano strani ugelli in coda o sulle ali, per spruzzare direttamente e non solo tramite il carburante addittivato. Facciamo il punto. Il cielo da anni non è naturale, ma palesemente artificiale. Il meteo è alterato. Le previsioni del tempo sono decisioni del tempo. Tutto l'apparato che gestisce queste cose mente spudoratamente. È lo stesso apparato accademico, mediatico, civile e militare che ha inventato la religione del cambiamento climatico e della cattiva CO2 un pretesto per una tassa mondiale, primo atto e prodromo del governo mondiale. Ovviamente, chi mente sulle scie chimiche che alterano il clima, non può essere credibile sul cambiamento climatico e la CO2. Anche lo scioglimento dei ghiacciai si deve alla geoingegneria in atto. Chi racconta le scie chimiche come funzionali a combattere il riscaldamento globale o parla delle scie corte o evanescenti come normale condensa, si autodefinisce con ciò come depistatore. Ci sono dei giorni nei quali non esistono a nessuna quota le condizioni fisiche per la condensazione, umidità, temperatura, ma vediamo sci e corte lo stesso. Questi signori sono pifferai magici che raccolgono il dissenso e lo conducono in un ambito di opposizione comunque funzionale al progetto in atto. Non elencherò qui tutte le prove e gli indizi sulla manipolazione climatica in atto e sulle conseguenze dell'inalare le nanoparticelle dei carburanti additivati con metalli, alluminio, bario. Rammento solo i filamenti di ricaduta delle scie, che, analizzati, risultano essere ftalati, sostanze deleterie per la salute riproduttiva.